Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Oggi vi porto qua a trovare questa cenere sappoco: quella della spada che te la conficchi nella pancia e poi esce fuori tutto quel sangue. Ci troviamo qui ai ghiacciai, È molto semplice: se sentite questo rumore, è dello scarabeo che sta trasportando una palla di riccio, quindi è molto semplice. Uh farlo fermare, quindi ho usato la spada della reliquia antica e l'ho ucciso, quindi poi mi ha dato la cinere. E poi sono andato a provarlo, e non ci vuole niente, molto semplice, dirigetevi qua, e se volete anche sconfiggere il drago, sta laggiù e vi darà 200.000 rune. Ehm, mi metto nella posizione dove lui adesso, adesso si avvicina, un attimo, che uso la spada. Ce l'ho davanti, eccolo qua, eh? Preso. Eccolo qua, trovato. E adesso vado a provarlo. Ok ragazzi, quindi vi auguro anche una delle festività di Pasqua, quindi auguro di buona Pasqua anche. E grazie a tutti per questa visione. Il video finisce qui, sì, un breve video su come trovare questa cenere. E per applicarla dovete andare dal fabbro Quindi grazie a tutti per questa versione Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao